Grazie Presidente. Eh, premetto, così dico subito qual è la, la difformità, che io non parteciperò al voto di questa, di questa eh, mozione eh, uscendo eh, momentaneamente dall'aula. Eh, dunque eh, Spiego brevemente le, le motivazioni. La, la eh, Commissione, che eh, mh, ho avuto l'onore di presiedere fino alla fine di agosto di quest'anno, ha eh, espresso parere su 410 delitti. ...libere di riconoscimento di debito fuori bilancio, quindi una eh, cifra ben maggiore rispetto a quella che eh, l'Oref ha eh, descritto nella lettera che le ha inviato, Presidente. Lettera che avremmo avuto il piacere ovviamente di conoscere prima e non oggi eh, in aula, ma la ringrazio per, averla, per aver, eh, averla resa nota perché ovviamente ci dà qualche elemento eh, in più di valutazione. No, le dico, le dico perché, perché qui ho sentito un po' discorsi che ehm, veramente lasciano un po' perplessi, perché questa amministrazione i debiti fuori bilancio, oltre che non averli fatti o averli fatti in maniera fisiologica il meno possibile, ha riconosciuto i debiti eh, fuori bilancio di coloro che oggi criticano, non certo delle persone rispettabilissime, ma delle amministrazioni che hanno preceduto la presente, ma questo non per fare una critica al passato, ma per valorizzare il eh, lavoro che è stato fatto da questa eh, amministrazione io eh, ritengo fra le altre cose che la, la commissione sui debiti fuori bilancio ha sempre messo a disposizione il tempo, la voglia e soprattutto la richiesta all'esecutivo di partecipare alle commissioni per trovare le soluzioni e ben più di una volta in quattro anni è stato chiesto all'esecutivo di aiutarci eh, come, con, eh, come, come consiglio visto che noi abbiamo solo una funzione di eh, indirizzo e controllo a eh, Diciamo, risolvere alcuni problemi nell'iter amministrativo. Fermo restando che tutte le delibere che abbiamo eh, lavorato, votato e poi votato anche in Aula Presidente sono già state indirizzate alla Corte dei Conti, per cui nel pieno rispetto di quello che deve essere eh, diciamo un leader amministrativo eh, eh, corretto. Ma ovviamente né da parte del segretariato né da parte di nessun altro organo abbiamo ancora avuto riscontro su eventuali interventi della Corte dei Conti sui procedimenti che sono stati loro inviati chiudo questo intervento presidente chiedendole un minimo di indulgenza sul eh, sul tempo utilizzato e dicendo che durante eh, l, eh, diciamo, la mia presidenza nella, nella commissione è stata fatta almeno in un'occasione se non in più di una una eh, riunione di commissione presenti il direttore generale il segretariato generale l'avvocatura e l'assessore Lemetti che devo dire sempre e costantemente presente in commissione sia allora che adesso con la Presidente Seccia proprio per cercare di risolvere dal punto di vista amministrativo la complessità e eh, l'inerzia che i procedimenti relativi al riconoscimento di debito fuori bilancio avevano portato a gonfiare quelle che erano eh, le cifre quindi su questo riterrei che vada riconosciuto al, ai consiglieri nel loro complesso alla Commissione ovviamente che è l'organo de, del Consiglio e dell'Assemblea che opera su questa materia tutto il lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo quindi su quest'atto che io ritengo Presidente in questa fase eh, non eh, utile nella forma in cui è stato, è stato scritto, come eh, le ho detto, ribadisco, non parteciperò al voto. La ringrazio.